una PEC dall'Agenzia delle Entrate e bonus facciate che effettua i lavori a diritto al bonus mobile ed elettrodomestici. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda Marchi Più 2022, domanda dal 25 ottobre per gli incentivi fino a 25.000 euro a tutela delle PMI. Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dal bonus Renzi, restituzione con nuovi codici tributo alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. Fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla restituzione del bonus Renzi, nuovi codici tributo dall'Agenzia delle Entrate, la risoluzione numero 61, fornisce le istruzioni per i sostituti d'imposta in caso di indebito utilizzo in compensazione, è esclusa la possibilità di pagare le somme mediante i crediti maturati. Per quanto riguarda il bonus Renzi, la restituzione del credito in utilizzato dovrà avvenire in compensazione con i nuovi codici tributo, a istituirli alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate numero 61 del 18 ottobre 2022 che fornisce le istruzioni per i sostituti d'imposta e riepiloga le regole per restituire all'erario il credito fruito ma non spettante la restituzione del bonus renzi si arricchisce quindi di nuove indicazioni operative nel modello F24 bisognerà indicare i codici 7503 e 7504 che sono relativi al recupero del credito indebitamente utilizzato a seguito di controllo sostanziale e alle relative sanzioni i dettagli sono all'interno dell'articolo proseguiamo con gli aiuti di stato mancata registrazione per dati incoerenti in arrivo una PEC dall'Agenzia delle Entrate l'articolo è Di Rosi Delia fa il punto sugli aiuti di stato e il regime dei minimis in arrivo una comunicazione via PEC dall'Agenzia delle Entrate per segnalare il mancato inserimento di agevolazioni e contributi negli appositi registri RNA SIAN SIPA e richiedere la correzione dei dati dichiarati le istruzioni su correzioni e sanzioni sono nel provvedimento numero 38.947 del 18 ottobre 2022. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo e dall'apposito box è possibile scaricare il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Proseguiamo con il bonus facciate. Chi effettua i lavori ha diritto al bonus mobile ed elettrodomestici? A chi esegue i lavori che danno diritto alla detrazione del bonus facciate? Spetta anche il bonus mobili? La risposta è negativa, l'accesso all'agevolazione sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici è legato agli interventi del bonus e ristrutturazione del sisma bonus anche al 110%. Passiamo all'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda Marchi Piu 2022, domanda dal 25 ottobre per gli incentivi fino a 25.000 euro a tutela delle PMI. L'articolo è di Francesco Rodorigo. Le PMI possono fare domanda per gli incentivi Marchi PIU a partire dal prossimo 25 ottobre. L'agevolazione fino a 25.000 euro sostiene le spese nella tutela dei marchi all'estero grazie all'acquisizione di servizi specialistici per la misura A e B sono disponibili 2 milioni di euro. La domanda si trasmette online tramite l'apposita piattaforma. Anche in questo caso le istruzioni per presentare la domanda sono all'interno dell'articolo. E passiamo all'ultima parte della rassegna stampa che è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sull'energia, bollette, luce e gas, l'allarme dei gestori costretti a disdire i contratti, costi altissimi. A seguire sul tema dell'energia antitrust, cambio di contratti di luce e gas con l'istruttoria su IREN, Dolomiti e Iperdrola. E I numeri del giorno 5,4% auto crescono le immatricolazioni in Italia, più 5,4% Mastellantis frena. E poi 5,6% poveri a quota 5,6 milioni, il triplo del 2007 ma il reddito di cittadinanza ne raggiunge meno della metà. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola Settimana corta le imprese e le banche provano a riconquistare il lavoro. È di Dario Di Vico e ha come tema quello della flessibilità, in particolare la settimana corta di eh, 4 giorni, un tema molto discusso su cui l'articolo fornisce un'analisi e ovviamente delle opinioni. Per i dettagli vi invitiamo a leggere il contenuto, per questo ed altri articoli vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it.